Allora. buonasera a tutti, io non dovevo intervenire, almeno non lo sapevo, quindi sono poco preparato e vi chiedo scusa in anticipo se dovessi leggere eccessivamente o fare errori. Chi ci segue dall'inizio di questo percorso, da, da quando a Reggio Emilia abbiamo parlato di quello che sarebbe stato il nostro progetto per questi mesi, sa che con questa campagna elettorale volevamo inaugurare un metodo nuovo, Anzi, un metodo vecchio realizzato in modo nuovo. Lo sapete, noi non abbiamo la possibilità di entrare nelle case delle persone attraverso la tv. Ci andiamo poco in tv. Quando ci chiamano, correggetemi se sbaglio, ce la caviamo bene comunque. Abbiamo, abbiamo quindi deciso di entrare nelle case dei cittadini in un modo nuovo di persona, personalmente, come dice Pippo, con il porta a porta. Ieri, infatti, in diverse città del paese, i nostri volontari sono scesi in strada, hanno suonato i campanelli, hanno bussato alle porte, hanno parlato con gli elettori e, soprattutto, hanno fatto una cosa nuova, li hanno ascoltati. Hanno fatto il porta a porta così come ho avuto la fortuna di fare io, in America, a sostegno di Barack Obama, Una un metodo rivoluzionario quasi, che in realtà è il metodo più vecchio di campagna elettorale che esista. Continueremo a fare il porta a porta fino al giorno del voto, perché siamo convinti sia il modo migliore per fare campagna elettorale, parlare con i cittadini, ascoltare i cittadini. Le strategie comunicative si fondano sul contesto, si fondano su, quelli che sono, su quello che è il contesto generale, su quello che sono i punti di forza e i punti di debolezza dei vari candidati. Noi abbiamo, è giusto dirlo, pochi media amici, ma tanti volontari. Abbiamo pochi parlamentari, ma molto molto buoni, e tanti militanti. Per vincere, e noi eh, stiamo lavorando per vincere, ci tengo a specificarlo e a ripeterlo, abbiamo bisogno del lavoro dei nostri volontari. Grazie. È un lavoro, questo, il porta a porta, che non facciamo solo per noi stessi, che non facciamo solo per questa campagna e che non facciamo solo per Pippo. Lo facciamo per il Partito Democratico. Un partito che in campagna elettorale, invece di pensare a smacchiare giaguari, doveva bussare alle porte dei propri elettori. Era semplice, avevamo gli elenchi delle primarie, avevamo gli indirizzi, bastava bussare alle loro porte. Noi, noi questa volta non perderemo questa occasione e faremo il porta a porta vero, Obama ci ha insegnato che si vince così e noi tutti insieme ci proveremo a farcela, grazie.